Grazie Presidente, voglio dare anche il mio benvenuto al Sindaco, al Presidente del Consiglio e a tutti i ragazzi di Sulmona che sono venuti qui a partecipare attivamente alla commemorazione. A distanza di duemila anni dalla morte, anche Roma, come è stato per Sulmona, eh, in ogni ambiente letterario, anche in ogni ambiente letterario del mondo, vuole ricordare la magnificenza del più grande cantautore della latinità. Siamo veramente orgogliosi di poter celebrare con voi oggi il bimillenario, che proprio con quella città che ha dato, dato i Natali al grande poeta. Da Dante a Virgilio a Boccaccio a D'Annunzio, Ovidio ha veramente segnato la, la storia della letteratura italiana ma non solo, perché eh, la, sua, la sua grandezza ha varcato i confini del nostro paese ed è stata riscontrata in tutto il mondo. Pensa a Shakespeare, Pope, Shelley, James Joyce, Ka Kafka. E, in quest'anno nei convegni che avete organizzato, proprio a memoria del bimillenario, i più grandi esponenti di Oxford e Cambridge eh, sono intervenuti proprio per rinnovarne la memoria, proprio per dare importanza a questa figura che è riconosciuta in tutto il mondo, riconosciuta e ancora oggi studiata e ammirata. Ed è straordinario veramente constatare come dopo duemila anni l'influenza eh, di questo poeta, di questo artista, sui nostri artisti contemporanei, mi viene in mente Bob Dylan, a cui veramente ha influenzato la scrittura di tutti i suoi album e ne trova piene citazioni. E non ci può stupire veramente sapere che è uno dei dieci autori più amato e più letto al mondo. E nel momento in cui parliamo di Ovidio eh, non parliamo solo di letteratura, è un momento che vogliamo considerare di importanza di storia eh, collettiva della nostra storia, delle nostre radici. Come dicevamo da Sulmona ehm, fino a Roma in cui visse e fino ad arrivare in Romania a Costanza. C'è un filo unico che ci lega, cioè il riconoscimento dei valori culturali che ha portato insomma, la figura di Ovidio. La cultura è un pensiero che guarda al futuro e le istituzioni culturali hanno il dovere di costudire la memoria di proiettarla al presente, ancora oggi, formando quelle che sono le, le, le nuove generazioni, infatti a maggior ragione mi fa piacere vedere presenti oggi così tanti studenti. Anche lo stesso Presidente della Repubblica, ci tengo a sottolineare eh, Mattarella, intervenendo proprio in memoria del eh, bimillenario, anche rispettivamente a quelle che erano le polemiche che vi siete, avete affrontato anche voi per quanto riguarda Aquila e i vari danni strutturali, insomma i problemi, le criticità che dovete riscontrare oggi, ha detto che non si, si, non si senza la cultura non si ha la capacità di affrontare i problemi di ogni giorno, perché da questo dipende il nostro futuro. Oggi, siamo veramente qui per ricordare Ovidio Nerone, uno dei poeti italiani più prolifici, ricordiamo solo tra le sue opere più importanti, Amore, Arts Amatoria, La Metamorfosi. E, un poeta che ahimè all'apice della sua carriera, eh, nell'autunno dell'8 d.C., eh, si vide notificare per ragioni mai chiarite eh, da Augusto eh, l'esilio a Tomis, l'attuale Costanza. E in pieno inverno il poeta si vide costretto a abbandonare, ma immaginate anche il trauma familiare, casa, famiglia e, e tutto quello in cui credeva, cioè il legame con la sua patria, legame forse più forte allora ma che vorremmo far rivivere oggi come sentimento anche verso le nuove generazioni. Fu solo la poesia a salvarlo e a tenerlo in vita in questi anni. In questi anni poi scrisse Tristia e De Epistole Ex Pontio, proprio in cui cioè, emergeva la volontà di supplicare eh, Augusto di ritornare sulle sue decisioni, ma anche i suoi amici, i suoi familiari si spesero per cercare di eh, cambiare eh, le, le decisioni prese da Augusto e solo da Augusto. Infatti oggi eh, il sindaco di Sulmona è stato il promotore appunto, di due processi che l'hanno visto assolvere e ci ha chiesto e noi abbiamo preso in carico che, Roma sia, che proprio a Roma sia percepita la soluzione, visto che la relegazione relegazio, in base al diritto romano doveva essere anche ratificata in Senato. Un po idealmente e servono anche questi momenti culturali alla città che comunque vive di sue tante sofferenze quotidiane, però è importante lasciare spazio anche all'ambito culturale. E idealmente oggi volevamo dare continuità eh, al Senato, all'azione del Senato romano, riparando a questo torto e revocando simbolicamente il decreto eh, dell'imperatore Augusto e restituendo così la giusta dignità, la giusta libertà, la dignità civica a quest'autore e soprattutto rinnovando il ricordo di un autore così importante che ha costruito quella che è la nostra storia. La nostra storia non solo a livello di Sulmona, di città, ma anche a livello nazionale, ma internazionale. Grazie Presidenza grazie a tutti.